La serata a cui ho partecipato è stata una serata che mi ha colpito. Io mi occupo di queste cose da tanto tempo, ma vedere tante persone qui a ragionare di una terra che sembra lontana e che invece evidentemente sentono vicina perché quello che è accaduto lì, anche accaduto in altre parti del paese, magari non con quella criticità, mi ha colpito. Essere politicamente scorretti fa bene, del resto noi, per chi ha fede, può valere anche come punto di riferimento, abbiamo un Papa che in più occasioni ha, invita ha invitato i cattolici a, a praticare la radicalità e l'eresia, eh, in qualche misura. Quindi Non è stagione di mezze misure, bisogna essere radicali davvero.